Benvenuti, vediamo un attimo insieme cosa sono i vettori e matrici in Pascal. In sostanza i vettori e le matrici si utilizzano quando devono memorizzare tanti oggetti di uno stesso tipo. Quindi come possiamo immaginarci un vettore? È un po' come un armadio contenente appunto tanti oggetti dello stesso tipo e ogni oggetto è conservato in un cassetto numerato. Oppure potrebbe essere immaginato come uno schedario o come le cassette di sicurezza in un film di James Bond dove ogni cassetta di sicurezza ha il suo codice e il suo numero. Quindi, tanto per fare un esempio, se ho un, un vettore numerico di 5 elementi interi, e ho 5 posizioni, 1, 2, 3, 4, 5, e in ogni posizione c'è un numero. Quindi nella prima posizione ho il numero 33, nella seconda posizione il 21, nella terza posizione il meno 5, e così via a cosa serve? ad esempio se devo fare eh, catalogare le, le precipitazioni di pioggia ovviamente in, in tutto l'anno posso avere un vettore di 365 elementi ogni giorno inserisco un elemento sul vettore e poi calcolo la media come si fa a inserire un dato in un vettore? si utilizza questa forma quindi per dichiarare un vettore faccio così, lista, due punti array, array in inglese vuol dire vettore 1.5 che vuol dire un vettore che comincia dal, dall'elemento 1 e finisce all'elemento 5. Di che tipo? Interi. E poi come faccio a inserire i valori dentro il vettore? Dovendo inserire il valore 33 nella prima posizione, io scrivo lista aperta quadra 1, 2 punti uguale 33. Per inserire il secondo valore faccio lista aperta quadra 2, 2 punti uguale a 21. Proviamo a farlo in Pascal. Quindi, ho già preparato eh, un mio qualcosina in modo da non dover riscrivere tutto, ho già preparato una variabile che si chiama lista, che è un vettore di, interi, di 5 interi, e eh, le cose, la cosa che si usa più spesso per, per popolare uh, un, uh, un vettore è un ciclo for. Perché? Perché ciclo, nel ciclo for si, decide, si dice già da subito qual è il punto di partenza e il punto d'arrivo quindi si fa per i variabili intera che va da 1 a 5 allora begin e cosa faccio? scrivo write ln inserisci un numero e poi read ln devo leggere il valore lista come faccio? faccio così lista i dove i è l'indice del vettore, quindi se torniamo alla nostra presentazione vuol dire che io faccio un ciclo e al primo giro quando i vale 1 inserisco l'elemento 33, poi inserisco l'elemento 21 poi inserisco l'elemento meno 5 e così via una volta che ho inserito devo anche visualizzarlo e come si fa sempre con un altro ciclo di solito e quindi ripetiamo facciamo? Per i che va da 1 a 5, questa volta non inserisci il numero, ma scriviamo il numero nella posizione e mettiamo i e virgola e come riscriviamo il numero sempre lo stesso modo, lista i quindi, ripetiamo, abbiamo fatto un ciclo per inserire quindi abbiamo scritto write, WriteLine, inserisci un numero e poi inseriamo un numero inserisci, diciamo così, inserisci il numero virgola i poi ReadLine, lista i e poi ristampiamo l'elenco dei numeri inseriti quindi un altro ciclo che va da 1 a 5 e poi scrive il numero nella posizione i è e scrive il numero corrispondente. Proviamo. Eccolo qua, premo un tasto per cominciare, inserisci il numero 1, mettiamo 33, 21, meno 5, 12, 7, come nell'esempio, e poi mi ripete tutto quanto mi ripete tutti i valori inseriti, quindi il numero della posizione 1 è 33, il numero della posizione 2 è 21, il numero della posizione 3 è meno 5, il numero della posizione 4 è 12 e così via. Detto questo potete provare a fare i primi esercizi con i vettori. Grazie e attenzione. Ciao.